e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi per questo speciale dei 6.000 iscritti vi spiego dove trovare questi due incantesimi e soprattutto entrare in quella guglia ristrutturata al confine quindi dirigetevi qui in questo posto perché dobbiamo parlare con un maghetto con la barba pelato kratos dirigiamoci quasi assomiglia moltissimo a kratos solo che è più piccolino quindi lui adesso ci racconterà la sua vita triste ci dirà che gli serve una chiave, una chiave dell'Accademia. Non vi preoccupate, dopo questa conversazione andremo direttamente lì all'Accademia e vi spiego dove trovare questa chiave. Quindi adesso io consegno la chiave dell'Accademia a questo pelato. Sì? Non so neanche cosa sta facendo adesso, sta Sta prendendo la chiave. Sta prendendo la chiave e poi ci darà anche la post della sapienza quindi dirigetevi qui all'accademia proprio qua e guardate questo video fino alla fine perché vi potrebbe servire perché è molto utile e quindi qua dentro vi ho detto tutto cioè vi ho detto tutto quindi uh, fate questa strada quindi intanto ragazzi eh, vi consiglio di iscri iscrivervi al canale e attivare anche la campanellina e grazie per questi 6.000 per quelli che stanno guardando il video di Elden Ring tutti i video di Elden Ring e quelli iscritti al canale questo video l'avevo già fatto quindi ho preso questa scena perché è lo stesso posto quindi la stessa strada quindi buttatevi qua sotto sui tetti vabbè qua c'è una chiave della spada magica se vi interessa entrate qua dentro e sul lampadario c'è la chiave dell'accademia ok? bene poi uh, dirigetevi qui in quest'aula dove avete ammazzato il leone là perché adesso ci servirà anche la maschera perché abbiamo la posa della sapienza abbiamo la chiave e adesso abbiamo anche la maschera, quindi cioè, uccidete questo cranchio, vi tropperà così la maschera di pietra di Carlos. Bah, che strani nomi. Hm. Ok, adesso ritorniamo alla uh, guglia ristrutturata al confine. E quindi toglietevi la vostra bellissima chioma, maschera, caschetto e, e equipaggiatevi la maschera. Se la trovo, se la trovo, anche quella da due teste. Il bisavio. Eh. Questa dà anche più intelligenza. Solo che toglie un po' il vigore, ma vabbè. Adesso equipaggio anche la posa, dei gesti. No, questo, sbagliato. Che ho un problema con il controllo della switch che i tasti sono invertiti. Ok, dove sta? Dove sta? Eccolo qua, sapienza. Ecco, ecco, perfetto, perfetto, il sigillo dell'entrata si è aperto. Molto semplice. Quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo, ok questa è la strada oh, con la bocca aperta, oh. <ride> quindi qui troverete i vostri incantesimi. Quindi grazie a tutti per questa visione, lasciate like se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi con la campanellina perché ci saranno altri tutorial su Elden Ring. Quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!